Contraffatto contenta, la giunta di governo approva piano rifiuti speciali. Vant create site Fint free world prestemesa in plugins. Vania Contraffatto, assessore regionale di energia e servizi di pubblica utilità della Sicilia, esprime soddisfazione per l'approvazione in giunta oggi del piano rifiuti speciali. Con l'approvazione di questo strumento, abbiamo dato un'importante accelerazione e un fondamentale impulso alla regolamentazione di questo settore, evitando soprattutto l'aggravio delle procedure di infrazioni comunitarie che vede interessate anche altre regioni d'Italia e la Sicilia in particolare per il piano rifiuti speciali dice di contraffatto in questo modo si pongono le basi per evitare le sanzioni da parte dell'Unione Europea. Non inoltre dimenticato prosegue l'assessore che il piano rappresenta una condizione essenziale posta, ex ante dai regolamenti per la spesa dei fondi comunitari e i relativi investimenti infrastrutturali. Questo è il quarto piano adottato da quando contraffatto è assessore. Viene dopo l'approvazione dei piani di bacino idrografico, di quello dei rifiuti urbani e quello relativo alle bonifiche dei siti contaminati si legge in una nota il piano rifiuti speciali, segnato da un iter articolato e complesso, ha visto la partecipazione per la parte ambientale dell'assessorato al territorio. Video Find Up for Android. You can find new free Android games and apps.